Zombie apocalypse. Ciao a tutte ragazze, ciao a tutti, nuovo video, make up, beauty del giorno. Allora non faccio vedere niente però vi dico i prodotti che ho utilizzato. Allora ho utilizzato il Soapix Extra Spice, sempre gli stessi colori dell'altro video poi il correttore della Infalibro L'Oreal 327 Cashmere, poi ho utilizzato il mascara, sempre lo stesso, e poi ho utilizzato anche eh, il, il fondotinta della Essence, nulla di che. Tra l'altro tra un poco mi strucco, infatti qua ho un sacco di prodotti, ho la mia acqua micellare e le mie dischetti struccanti della Fior di Magnolia dell'Eurospin. Più il mio, mi sono munita di specchietto perché tra poco mi strucco. Nel frattempo mi sto guardando Michela Di Maio, la mia youtuber dico preferita, ma lo sta per diventare perché mi piace troppo seguirla ed è troppo brava. Non voglio dire che la migliore, ma. Per me è la migliore in assoluto, insieme a tutte le altre che seguo poi ehm, cosa ho utilizzato? Ah, oltre alla mascara, l'illuminante della Highlighter Makeup Up Revolution, e poi ho utilizzato anche eh, vabbè, il bronzer come al solito, il bronzer della Rimmel, e ho utilizzato anche eh, un lip gloss. Della Make Up Revolution, tutto quanto lì, tutto lì, quello che ho utilizzato null'altro. Eh, come burro cacao sotto all'Ip Gloss, ho utilizzato Labro sun Labrosan SPF 15 tutto lì, ragazzi null'altro. Poi ehm, come blush fatemi pensare a ah, quello della rime l'ho utilizzato, ma poco a poco un accenno adesso se è andato un po' via. È rimasto un po' di bronzer, ma tanto troppo adesso. Basta che chiudo il video e andrò shue shue, a struccarmi, come si dice, come dire a Napoli, lo dice a Napoli Bene ragazze, allora ci ho messo quanti minuti? Due minuti per parlare solo di questo video Niente ragazze Ah, mi ho messo questo smatto qui della, che cos'è questo? Aspettate un attimo nail, my nail polish No, nail, scusate, keratin plus Questo qua sarebbe non si vedrà mai la mazza. Aspettate che ve me lo metto alla luce. Che luce poi hm, non è tanta. Vabbè, sta per diluviare tra poco. Vabbè. Allora, lo smalto per non farla troppo lunga è questo. E mi piace da morire, è bellissimo. Scusate se avete sentito un po' storte, ma vi sto tenendo con il braccio, con l'altra mano sinistra, e quindi ballate un po', ma non importa, ragazze mie. Allora, eh, buona vita a tutte! Se questo video vi è piaciuto, mettete un like di supporto, un commento qua sotto. E grazie ancora di cuore, ragazze ragazzi. Ciao, a presto, un bacio. Quanto ci ho messo? Boh, non lo so, non ne ho idea. Comunque... Mh, niente ragazze. Ciao. Sono, comunque ero appena tornata a Guadalena sta oggi. Sono andata a Maddalena, vabbè, dettagli. Niente ragazze. Ciao.